Vera, parliamo di qualcosa che invece di pratico ne ha parecchio perché è forse una delle principali cause della paura di esporci sui social, i famosi trolls o haters che siano disturbatori, adesso poi i termini si sprecano, forse sono diversi tra loro perché non so se c'è una differenza di definizione. Um, ok, che cavolo faccio io con queste persone che comunque arriveranno, c'è chi dice Ah, quando cominciano ad arrivare un buon segno significa che stai insomma ti stai facendo conoscere, non è mai piacevole al di là che sia un buon segno, l'ho sperimentato sulla mia pelle e eh, ovviamente c'è chi lo sperimenta a livelli molto molto più certo. ampi. Allora, partiamo prima di tutto da, mm, da dove arrivano troll e hater? Arrivano da posti diversi, allora, di solito il troll è abbastanza esperto della rete, cioè è un espertone eh, che si diverte a creare scompiglio. Quindi il troll classico, vi faccio un esempio: entra in un gruppo Facebook di vegani e come prima cosa dice: Io la Fiorentina la mangio al sangue. Allora è chiaro che è lì no, e poi tutta. La e ha queste reazioni in consulte e lui gongola e si diverte e poi carica ancora e questo è un po' il modello del troll ed è un abitante antichissimo della rete cioè anche vent'anni fa quando c'erano i proto social network il matto del villaggio che si divertiva così c'era sempre e lì ovviamente la... il consiglio è non, ca non cadere nella provocazione cioè e una cosa che contraddistingue il troll è che se tu lo lasci andare in escandescenze, e non gli dai retta, quello alla fine fa la figura del peracottaro, cioè del matto che si agita no, in mezzo alla piazza. Non, dobbiamo imparare anche a non considerare le provocazioni a volte, prima cosa. Gli hater sono un pochino più particolari perché molti sono hater loro malgrado, cioè sono persone che stanno male per i cavoli loro, gli girano, no, hanno la luna nera, oppure sono malmostose in generale e così via vanno online e usano l'online come sfogatoio, come WC, diciamo così, in cui vomitare, no? Le loro cose. Uh, intanto spesso sono leoni da tastiera, cioè se tu li incontrassi dal vivo sarebbero proprio docili, no? sono, eh, che, eh, sono protetti, da, si sentono protetti dietro ai loro schermi e quindi si permettono di dire delle cose che magari dal vivo non direbbero. No? Mi ricordo che una volta se la presero con Kami Hawk, no? non so se conosci, eh? sì. che, che le dissero che, che era bruttissima eccetera eccetera. e lei fece tutto un pezzo fra l'altro spiegando che lì per lì chiaramente ce rimasta male. Poi noi donne sulla bellezza siamo estremamente suscettibili, vabbè, insomma siamo esseri umani, no? Cioè siamo esseri umani superiori ma siamo esseri umani. <ride> scherzo, <ride> era una battuta. Allora, eh, quando ti arriva l'odio, secondo me prima di tutto fatti una domanda, cioè da dove arriva? È uno sfogo di una persona che sta male, no? Cioè diciamo tu cogli che magari si esprime male in maniera scomposta, cioè il momento che gli si è tappata la vena, eh, o ti sta criticando su qualcosa su cui magari un fondo di verità c'è. Mm. Cioè, metti che ti sta dicendo una cosa in cui c'è qualcosa di vero. Allora, quello che noi dovremmo riuscire a fare è isolare la parte violenta della frase, cioè ah, cretina eccetera, lascia stare le offese e concentrarsi nel merito. Nel merito posso rispondere o no? Cioè eh, sei proprio una cretina, fai tutti i podcast per, per donne ricche fai conto che qualcuno ti dice una cosa del genere. Allora Lascia stare il cretina che è un po' gratuito, ma è vero che fai podcast per donne ricche? No, ma guarda io affronto no? e poi magari tu puoi mettere dei link e dire ma no, io mi occupo di certo figure SEO di una società, ma anche di fioristi tanto per ritornare, no? E, e guarda ti mando dei link e così puoi verificare che è così. Cosa hai fatto? Hai evitato di rispondere all'offesa che tanto cioè voglio dire a cosa ti porta a rispondere all'offesa e hai risposto nel merito. Quindi questa è una sottocategoria. Dipende molto da quello che vuole la persona che fa lo hater e questa è la domanda che ci dobbiamo fare cioè vuole disturbare vuole offendermi vuole comunicare al mondo che sta male perché a volte eh, le persone ti insultano ma in realtà ti insultano perché vogliono essere considerate e nel momento in cui tu le consideri le consideri in maniera pacata tipo ma no riparliamone cioè forse posso fare qualcosa meglio spiegami meglio non ho capito improvvisamente tutti quanti eh, riprendono coscienza della reciproca umanità che c'è in ogni relazione anche in quelle a distanza e che tendiamo a dimenticarcene no? Una delle cose che viene spesso detta della rete è che eh, disumanizza uh -huh. ma non occorre la rete cioè uno dei momenti in cui noi siamo più disumani è quando siamo in macchina e in un'altra un macchina ci fa una, quella che a Firenze si dice una sguerguenza, eh? cioè una furberia, ci taglia la strada, ci si tappa la vena, eh, ci, ci arrabbiamo fortissimo con l'altra macchina, magari ci affianchiamo, no? ci ingarelliamo, poi guardiamo chi c'è nell'altra macchina e vediamo, non so, il vecchino che guida attaccato al volante, la signora con tutti i cagnolini che girano per la macchina, e, e cosa capiamo? Ma Porino sta peggio di me, no? Cioè abbiamo un po' questa reazione diciamo vabbè, ma perché prendersela, il fato se l'hai già presa a sufficienza, quindi io, io credo che una delle cose sia fermarsi un attimo, ignorare l'offesa e concentrarsi se c'è qualcosa su cui possiamo rispondere nel merito oppure no. Se la risposta è no, ignorare basta. Questo è il mio consiglio. Ok, ignorare eh, significa, poi, poi questo dipende dalla piattaforma, ma cancellare il messaggio, nasconderlo? Ehm... Ah, vabbè, Dipende dalla gravità, dipende, dipende anche se può diventare un problema per te, mm. per esempio, no? Cioè se è un'offesa che magari include anche altri, allora io lo nasconderei. Una cosa che io sono riuscita a evitare sempre di fare col profilo della crusca di bloccare le persone perché se tu blocchi uno che sta urlando quello si inventa un altro modo per continuare a urlare cioè si apre un altro profilo e lì si entra in un circolo vizioso dal quale non si esce più quindi o diciamo silenziare, cancellare, quel nascondere quel messaggio lì oppure se è solo che ti stanno dando della cretina lo puoi anche lasciare cioè tra l'altro quando ti sei creato una community di persone che ti, ti vogliono difendo. bene, spesso saranno i tuoi accoliti, diciamo così, sarà la tua community a difendere la persona e addirittura potrebbe succedere che tu ti trovi nella, nella posizione di difendere chi ti ha offeso. Cioè ragazzi <ride> grazie del supporto mandateci piano. A me è successo, cioè, a volte succede sul mio feed, su Facebook si vede abbastanza bene. Ecco fantastico quindi magari ecco questo è un riferimento che metteremo in maniera tale che si possa vedere in tempo reale sì. eh, che cosa significa. Eh, Ipotizziamo che diciamo in questo caso non parliamo né di trolls né di haters ma di recensioni negative. Io ho un'attività ricevo una recensione negativa. Sappiamo bene che a volte le recensioni sono assolutamente a volte sono assolutamente fuori luogo. Mi vengono in mente le, le più assurde che sono quelle ad esempio su Amazon dove magari uh -huh. hai pubblicato un libro con che ne so anche con case editrici importanti. Amazon l'ha spedito in ritardo ti arriva una stella l'ho visto capitare anche ad autori best internazionali e eh, il motivo è il libro è, venuto, è arrivato con un'orecchia oppure il pacco era danneggiato quindi la recensione in realtà è di Amazon questo è un esempio estremo ma sì, sì, supponiamo che sia successo sì, sì. ok ma potrei avere anche un ristorante fare del mio meglio e mi capita eh, una recensione di solito poi cosa succede che difficilmente mh, non lo so è più facile che qualcuno che si è infastidito per un'esperienza vissuta lasci una recensione negativa piuttosto che lasci una recensione positiva chi si è trovato bene a meno che non si sia trovato così bene che dici oddio qui la devo lasciare subito, quindi di solito ti trovi tra due estremi, chi si è trovato benissimo, chi si è trovato terribilmente male e chi si è trovato terribilmente male, parlo per esempio di hotel appunto di, di, di esercizi commerciali, di ristoranti, sì. eh, ti può veramente affossare, cioè nel senso eh, non ti ripigli più se non sai come gestire la cosa, come, come possiamo gestirla? Allora, eh, Regola numero uno, calma e sangue freddo. Uh, nella gestione delle crisi eh, c'è una cosa che si chiama la golden hour che è l'ora immediatamente successiva allo scoppio della crisi. E questo funziona sia nella crisi personale, eh, ho scritto una cosa con leggerezza online, sia in crisi comunicative anche molto complesse, cioè fino ad arrivare a Donald Trump, quindi è una cosa assolutamente trasversale. E il modo in cui tu imposti il lavoro nell'ora successiva alla crisi determina molto spesso l'andamento poi di tutta la crisi successiva. Allora, prima cosa, siamo esseri umani e possiamo sbagliare. Cioè, Ognuno di noi può sbagliare e ognuno di noi può trovarsi in una situazione in cui sembra che abbia sbagliato, ma magari non ha sbagliato. Uh, questa delle recensioni è interessante perché uh, io sono sicura che qua dei miei libri ci sono alcune recensioni che non sono state scritte da chi ha letto il libro, ma da chi voleva semplicemente uh, spargere un po' di odio mm? e credo che questo sia qualcosa di inevitabile nel momento in cui noi ci esponiamo e online ci esponiamo tantissimo. Tanto è vero che eh, Mastroianni appunto il mio coautore dice dovremmo sostituire il concetto di online con il concetto di in pubblico. Cioè tutto quello che noi facciamo online alla fine è in pubblico. Che sia anche ricevere una stroncatura o ricevere un premio è tutto pubblico. Allora eh, ci sono varie cose che possiamo fare e, ovviamente se noi abbiamo un esercizio commerciale, un bar eccetera eccetera che viene recensito male, eh, il problema è che poi le altre persone si basano sulle recensioni no? e questo è ovviamente anche giusto così cioè è per questo che funziona il sistema delle recensioni. Allora io tornerei a quello che vi dicevo prima cioè la recensione ha qualche fondo di verità sì o no? Cioè eh, è vero che ha trovato non lo so un capello sul, sul croissant <ride> nel mio bar eh, o è falso, quella persona è venuta effettivamente o no? Cioè sta dicendo cose reali o no e se sono cose reali e l'errore è mio io chiederei scusa perché una delle grandi risorse che abbiamo è quella di dire è vero ho sbagliato. Eh, L'altra cosa è se la persona si sta inventando tutto, beh, la maggior parte dei, dei, dei, dei sistemi recensori dà la possibilità di eh, rispondere alla recensione. Mm -hmm. eh, consiglio di rispondere in tono pacato, con quella che io chiamo una quieta assertività, cioè senza mai perdere il lume della ragione, senza mai insultare l'altra persona e dire ma eh, non so, la sua presenza nel mio locale non mi risulta perché quella sera... Cioè no, uno può andare anche ne, molto nello specifico. Eh, addirittura depone moltissimo a favore di queste situazioni il, il, il rimanere ehm, eh, educati fino in fondo. Comunque la ringrazio di essersi preso la briga di aver lasciato questo commento che mi ha dato magari la possibilità di spiegare una cosa, cioè non abbiamo così tanta paura del giudizio altrui intanto se siamo a un inizio cioè se stiamo crescendo è probabile che le critiche siano vere e, e ce le dobbiamo prendere e forse il segreto è prendercene cura cioè noi dobbiamo prenderci cura anche di chi non ci sopporta e stando in pubblico una parte che non ci sopporta è naturale che ci sia cioè io un po' di tempo fa ho fatto un corso che non avevo mai fatto ho tenuto un corso che era di public speaking. Uh, ora è vero che io parlo tanto in pubblico ma non avevo mai pensato di fare un corso su come parlare in pubblico quindi è stato molto interessante anche per me perché ho modellizzato una conoscenza che avevo ma che non avevo mai considerato come una vera conoscenza, sai, le cose che tu va, fa, facile come bere un bicchiere d'acqua, no? Poi scopri che uno non lo sa fare. E ovviamente io ho un rapporto molto carnale con chi ho di fronte, credo anche in questo momento si senta, che se potessi entrerei dentro la telecamera. <ride> eh, figuratevi dal vivo: allora io eh, faccio lezione spesso camminando avanti e indietro, chinandomi sulle persone, eccetera. Molte persone sono rimaste estasiate, gli è piaciuto un sacco, eccetera. Alcune hanno detto che si sono sentite attaccate, cioè che ero troppo entrante, che ero troppo aggressiva, ci sono rimasta male, certo che sì, perché io non mi vedo aggressiva, però è vero che quando mi faccio prendere dalle mie cose posso sembrare aggressiva, ci ho fatto ragionamento sopra, non è che ho pestato i piedi e ho detto non è vero, non ero aggressiva! La maturità sta anche nel dire beh, forse per qualcuno, per la sensibilità di qualcuno io faccio questo effetto qui ed è giusto che mi venga detto e lo registro e poi in base a quello posso migliorare. Cioè prendiamo la critica, l'odio come una possibilità di miglioramento. Secondo me la cosa a cui non ci dobbiamo mai abbassare è quella di replicare stizziti, violenti, insultando l'altro. Recentemente è successo sul mio feed di due persone che si sono batti beccate e una che è andata a vedere il feed dell'altra persona e poi ha usato informazioni desunte dal profilo dell'altra persona per insultarla. Cioè, una come te non dovrebbe dire certe cose, ecco quello è sbagliato perché siamo andati sul personale rimaniamo sul pezzo rimaniamo su quello che ci dobbiamo dire e, e vedrete che funziona tutto molto meglio. Ora ripeto una parte di chi ascolta penserà che sia fuffa ma è molto meno fuffa di quanto possa sembrare perché sono cose pratiche l'unica cosa che ci dobbiamo togliere dalla testa è la velocità cioè queste sono cose che richiedono un respirone e eh, come dire un'attitudine quasi zen nei confronti della comunicazione. Eh, la differenza fra fare le cose velocemente e farle di fretta. Quindi, in inglese no, be quick, not hasty: cioè non essere eh, un attimo di pazienza, un, un 30 secondi di dire adesso io sono qui e devo fare questo, ci sta sempre. Sì, e tra l'altro ci permette anche di non reagire di impulso, magari con quella violenza che, che abbiamo voglia di esprimere, perché ci sentiamo attaccati e quindi eh, entriamo nella difensiva. Esatto. Vera, se dovessimo imparare eh, da brand che già esistono là fuori e che stanno facendo un ottimo lavoro di comunicazione, magari anche brand molto diversi tra loro, così da farci un'idea abbastanza ampia che abbia un range di, di attività diverse, di tipologie di comunicazioni diverse, e anche per imparare a capire come loro tengono a bada questo tipo di commenti. Eh, chi ci suggerisci eh, di seguire sui social? Una domandina semplice semplice. Allora io ho un marchio di abbigliamento che mi piace molto, al quale è legata una storia buffa perché quando performo in pubblico indosso sempre un loro capo yes. perché è una specie di cabala, si chiama In Good Company, in mm -hmm. buona compagnia e loro su Instagram li trovate come IGC Asia. Eh, hanno un tipo di comunicazione abbastanza standard da un punto di vista di abbigliamento quindi mettono foto eccetera cioè goody no? cioè, eh, inviti a iniziative particolari eccetera eccetera ma la loro forza è nell'ascoltare la community e quindi se la community dice ma perché non rifate questo vestito in un altro colore e loro dicono ah grazie del suggerimento ci lavoriamo eh, un po' di mesi fa è successo che hanno messo la foto di una modella che sembrava Ehm, malata da quanto Orastica, era magra, sì. Mm, sì, in realtà poi guardando le altre foto no, è che era proprio una foto fatta in un modo che sembrava ancora più magra, le persone si sono un po' risentite anche perché hanno detto ma normalmente voi siete così attenti alla body consciousness, alla body awareness, mi sembrava strano e loro non hanno cancellato il post, hanno scritto eh, vi ringraziamo eh, di tutti i commenti, noi lasciamo qui Uh, questa discussione a, a memento sia per noi che per voi, ma faremo in modo che questo non risucceda più. Qual è il segreto? Il segreto è si occupano della community e questo è un po' la cosa che io vedo ricorrere nei profili uh, che, a cui sono affezionata, cioè non è una comunicazione uh, unidirezionale, unidirezionale, ma viene sfruttata la bidirezionalità della rete. Eh, posso promuovere modestamente il, il, il profilo Twitter dell'Accademia della Crusca che ovviamente No, da, da un punto di vista di contenuti si occupa di lingua italiana quindi ha un target molto, molto circoscritto volendo, però quello che noi abbiamo fatto io e la mia collega Stefania Iannizzotto che gestisce Facebook, quello che abbiamo fatto è eh, prenderci cura della community, cioè quando qualcuno ci contesta anche violentemente, prendercene cura, quando qualcuno ci fa un complimento mettere il cuoricino, cioè far sentire che ci siamo. E questo è quello che io vedo funzionare, addirittura eh, la Ferragni, che può piacere o non piacere, modestamente mi piace, però eh, le, le, le risposte che lei dà agli hater sono spesso molto argute, perché non sono né eh, prese di giro, eh, di, di solito lei chiarisce, cioè, co come fa lei a dire che mio figlio sta sempre con le babysitter, vive forse con noi? Cioè, magari anche un po' provocatoria a volte perché è giusto che a volte ci girino anche, cioè siamo esseri umani, però quello che io apprezzo di lei è che dall'alto della sua ferragnità comunque alla fine si occupa della sua community o chi per lei però insomma ha creato un sistema. Poi vabbè uno molto bravo nel dare le risposte agli hater è ovviamente Gianni Morandi no? che, <ride> sì, è che è il ma... padre di tutti noi, cioè da questo punto di vista lui con quelle manone che dice un caro saluto e il modo in cui... Lui sta facendo un'arte, lui, lui mette in pratica sui social un'arte marziale che è l'Aikido. No? Cioè lui fa una sorta di Aikido, cioè non, non, ha, non va mai all'attacco di chi è di fronte, ma lascia che l'impeto della persona che ha di fronte faccia ruzzolare la persona stessa e poi lui gli fa anche la carezzina, come dire guarda ti tiro anche su, cioè, e questo secondo me. È un buon esempio, cioè è qualcosa di, di virtuoso. Cos'è che secondo me non funziona? Il, il blastare, cioè il mettersi in una posizione di superiorità e poi da quella dire io sono XY e voi non siete nessuno, il lamentarsi, il continuare a dire allora io ti denuncio, ti querelo e perché la gente non ne può più e nemmeno i tribunali ne possono più. Cioè secondo me noi dobbiamo mh, come dire aspettarci che venga anche il brutto dalla rete, ma imparare prima di tutto a comunicare noi in modo da minimizzare le situazioni in cui debba emergere il brutto della rete. Infatti, scusa eh, vado un po' fuori, ma eh, io propongo sempre il, il metodo DRS, no? di come domodosso, la R come Roma e S come Savona, che è dubbio, riflessione, silenzio. Dubbio rispetto a quello che leggo. Ho capito bene? Cioè che può essere ho letto un commento ho capito bene ho letto una notizia ho capito bene perché quello poi imposta tutto quello che faccio dopo noi siamo troppo veloci nel pensare di capire subito quello che leggiamo e questo è il primo difetto riflessione rispetto a quello che io sto per mettere in rete cioè parola nuda fraintendibile permeabile ovvero io metto una cosa in un contesto ma se è su cosa, quasi sicuramente verrà screenshotata e finirà altrove Um, incontrollabile nel senso che una volta che io metto una roba in rete è ovunque, è lì, soprattutto sì. se è un errore sì. perché poi noi esseri umani amiamo lapidare gli altri, cioè noi esseri umani amiamo beccare l'altro in fallo e, e, e, e esporlo a pubblico ludibrico, è una cosa molto umana, molto brutta, ma è umana. Quindi sto per scrivere una cosa, mi fermo un attimo e dico voglio io vera Gheno, che questa cosa che sto per scrivere vada in rete, incontrollabile, senza limiti, scritta e probabilmente immortale, cioè per sempre uno troverà quella cosa legata al mio nome. Lo voglio davvero? Cioè, questo è una... E il terzo è il silenzio. Non c'è sempre bisogno di dire la propria. Cioè, noi possiamo in un sacco di momenti scegliere di stare zitti. Mm, ci sono tutti i giorni notizie alle quali vorrei rispondere, ma non ho le competenze per farlo. Lascio correre molto semplicemente. E questa tra l'altro è una scelta coraggiosa perché implica l'ammettere di non essere Uh, in grado o preparati a sufficienza in questo momento per intervenire e questo implica un'umiltà che non sempre siamo abituati ad avere soprattutto in rete. Esattamente, fra l'altro eh, di solito si usa il precetto socratico di sapere di non sapere. Mm -hmm. mm? Io un po' di tempo fa ho trovato in rete un grafico, un grafico a torta che mi è piaciuto tanto, è di, un, di, un, di uno studioso, non so esattamente, un blogger americano che si chiama Steve Schwartz. E eh, allora è fatta così, c'è una fettina sottilissima su questa torta e c'è scritto shit you know, cioè le cose che sai, ma poi l'americana. Poi c'è una fettina un pochino più grande che è shit you know you don't know, cioè le cose che sai di non sapere, tutto il resto della torta è shit you don't know you don't know, cioè le cose che nemmeno sai di non sapere. Allora una delle cose che sono successe con la complessificazione della realtà, anche a causa dei nuovi media, è che non solo ci sono cose che sappiamo di non sapere, ma c'è un mare di roba che nemmeno immaginiamo esista ed è tutta a portata di mano. Quindi non è strano incontrare una cosa che nemmeno sapevamo di non sapere e questo ci deve per forza far diventare umili, perché o ci o diventiamo umili o ci mettiamo perennemente sulla difensiva e viviamo malissimo. Cioè viviamo continuamente impauriti, accerchiati, oddio sbaglio, e vabbè pazienza, so di non sapere di non sapere. Vera tu hai detto un paio di volte che eh, probabilmente le cose che dicevi erano un po' teoriche e poco pratiche, io ho preso appunti, ce l'ho qua, non, non muovo i miei appunti perché sono sotto il microfono per cui poi si, si stacca tutto e sappiamo cosa vuol dire quando tocco qualcosa di sbagliato, ma eh, ho trovato questa puntata ricchissima, non ricca, ricchissima di spunti pratici, chiaro che poi vanno messi in pratica ehm, perché poi credo che la cosa peggiore di non sapere sia imparare e poi non neanche provarci a mettere in pratica quello che abbiamo assorbito. Vera, quale donna pensi dovrà intervistare dopo di te? Mm, viva o morta? Um, viva sarebbe più facile. Viva. Possibilmente viva. Oh, allora, sapevo che arrivava questa domanda e non ci ho pensato eh, perché va bene così. Uh, dunque, chi sarei curiosa di sentire io? Uh, allora, a me piace molto la direttrice del CERN di Ginevra, Fabiola Giannotti, che ovviamente io, io in una seconda vita volevo fare il fisico nucleare, quindi ho un po' questa fissazione e più diciamo nel, nell'immediato, più nel, nel, da vicino eh, forse, eh, ora mi sfugge anche il nome, no eccola, ehm, Giulia Blasi, non so se l'avete già intervistata. No, non ancora. Che è, è scrittrice, eh, femminista e il suo ultimo libro si chiama Manuale per ragazze rivoluzionarie mm. e è tutto un trattato sul femminismo sul quale non sono sempre d'accordo, ma secondo me è importante da leggere perché dà un bellissimo spaccato del, della situazione attuale del femminismo in Italia, quindi ecco, questi sono i miei nomi. Vera grazie per gli spunti e grazie per il tempo perché ci eravamo date 40 minuti ma io avevo già detto a Vera secondo me sforiamo e io ti lascio sforare alla grande se siamo in questo fiume in piena di spunti pratici perché poi è l'idea e la mission che sta dietro questo, questo progetto. Eh, io ragazze in ascolto vi ricordo che qui sotto la puntata se state guardando o ascoltando la puntata dal sito web potete eh, tranquillamente riguardare punto per punto il minutaggio preciso dei temi che abbiamo affrontato in maniera tale che possiate direttamente andare alla parte che vi interessa ripassare. Vi invito anche naturalmente a condividere nello spazio dedicato ai commenti qual è l'idea più importante che avete acquisito da questa conversazione con Vera e quella che metterete in pratica nello sviluppo della comunicazione del vostro brand e vi invito anche, non so se questo fa parte delle regole del buon ton della comunicazione, a mettere 5 stelle se state ascoltando il podcast da Spreaker, Spotify, iTunes. Uh, o qualunque altra piattaforma sia venuta fuori, che ne escono come funghi. Dove state ascoltando questo podcast? Mi raccomando, era, era giusta come comunicazione. Vera? Sono rientrata sì. nelle regole, non era una marchetta. Ma sì, dai, no, no. No, era era <ride> molto carina. Dai, poi noi siamo carine, no? Quindi voglio dire. <ride> Grazie. E, e anche e anche i commenti poi se avrò modo io posso assolutamente, sempre rispondere, eh, assolutamente. presto anche a questo. Grazie ancora Vera per essere stata con noi, è stato bellissimo. Gra gra grazie, grazie a voi, grazie. Questo è tutto per la puntata di oggi, spero